Crediamo molto appunto nel linguaggio audiovisivo, nella conoscenza del linguaggio audiovisivo, nella, nello sviluppo delle competenze che i bambini possono acquisire attraverso questo linguaggio. Per noi diciamo è un obiettivo prioritario molto importante anche per la socializzazione e per eh, poi la formazione del gruppo che si crea attraverso queste esperienze. Un progetto cinematografico per gli alunni delle scuole primarie grazie ad un investimento di 40.000 euro. L'istituto comprensivo Giorgio Vasari di Arezzo di cui fa parte l'intero plesso scolastico di Castiglio Fibocchi si è visto assegnatario delle risorse relative al bando indetto dal Ministero della Cultura e da quello dell'istruzione e del merito con il progetto Cinema Scuola Lab Infanzia e Primaria arrivando sesto a livello nazionale. Le risorse saranno adesso investite nel plesso Ugo Nofri di Castiglion Fibocchi. Proprio per valorizzare, per potenziare quelle che sono le, le piccole realtà locali. E già lo scorso anno avevamo vinto un bando simile e la, la scuola principale Scelta era stata la scuola della Chiassa. Speriamo, ci cioè, auspichiamo, di poter continuare in questo percorso per poter valorizzare tutte eh, le realtà, le piccole realtà e poi ovviamente tutti i nostri plessi. Questo sarebbe un obiettivo importante per noi. Protagonisti del progetto, i bambini della classe quarta primaria. Saranno loro i protagonisti in un borgo, in una realtà che è il nostro Castiglion Fibocchi, quindi una grande promozione anche del territorio. La regia, il montaggio e la produzione sarà assegnata alla Poti Picture. Faremo nello specifico un, un cortometraggio, anche due in realtà, eh, uno l'abbiamo già, già fatto con questa quarta elementare eh, in un percorso che è stato veramente un percorso importante di alfabetizzazione non solo iconica ma anche alfabetizzazione emotiva eh, con la costruzione poi su, su questi bambini di, di una storia molto bella e avvincente che vedrà la luce in, in termini di set nel mese di maggio.